Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e vi ripropongo una vecchia serie che c'era anche sul vecchio canale e avevo appena ricominciato a farla su questo canale però poi l'avevo sospesa ragazzi, i colori, i colori ragazzi sì, mm, diciamo che vi proporrò dei colori che non si trovano allo Santos Custom come questo che state vedendo, questo è un arancione fluo molto molto particolare ragazzi, è abbastanza acceso a seconda dei vari giochi di luce. Eh, questo colore prende una tonalità differente. Insomma, questo colore, ragazzi, lo potrete mettere tramite la vostra pagina della Grifo eh, immettendo il codice esadecimale. Che adesso scorrerà in, in alto a destra sull'angolino. Insomma, ragazzi una volta inserito questo codice basterà, basterà salvare la, la vostra view ragazzi e avrete il, il vostro colore come state vedendo FF2400 è il colore eh, di questa settimana è un colore molto molto particolare perché come vi ho già detto a seconda dell'ombra e della luce assume una tonalità abbastanza particolare ragazzi quindi è molto bello se volete fare qualche veicolo particolare, magari non so, avete una Lamborghini da fare, una Lamborghini per capirci una Pegassi eh, da fare con un colore un po' particolare, ecco questo è il colore giusto ragazzi per le righe di Roma questo colore rimarrà in Crew per una settimana quindi tutte le righe che mi seguono eh, mettano questo colore previsto perché la prossima settimana cambierò il colore ragazzi quindi ci sarà un colore nuovo speriamo altrettanto bello e, e via dicendo insomma ragazzi questi eh, questa serie volevo riprenderla perché comunque ci sono molti molti colori bellissimi da mettere nelle varie crivo a parte il solito verde menta che si sì, vi porterò anche il verde menta però insomma ci sono veramente colori molto belli da mettere e questo colore ha anche una particolarità ragazzi eh, a parte il discorso di ombra e luci che vi faccio rivedere come state vedendo qui siamo sotto un posto buio vedete com'è acceso questo colore ragazzi eh, se ci spostiamo un po' più verso la luce eh, abbiamo questo effetto a parte questo discorso che vi sto facendo io del ombre e luci se andate allo Santos Custom e mettete un perlescente ragazzi mettete un perlescente al, all'auto l'auto acquisterà ancora più brillantezza un colore totalmente diverso come state vedendo a seconda del perlescente che voi mettiate ci sta per esempio bene il bianco, ci sta bianco panna, bianco ghiaccio Bianco neve, insomma ci stanno bene i bianchi ci sta bene anche il giallo ci stanno bene svariati tipi di colore quindi il colore è abbastanza unico secondo me nel suo genere anche perché come ho già detto non c'è allo santo Custom, ma quindi ragazzi per metterlo dovete usare, usare solo il, il codice esadecimale nella vostra view e detto questo ragazzi spero che questo colore vi piaccia spero che siate rimasti affascinati da questo colore eh, lascio un saluto a tutti e al prossimo video ciao a tutti